Diamo ora la parola ai protagonisti del Piano Lab, ai suoi quattro principali promotori, a cominciare dal polo imprenditoriale di Bionello Monfanti che ci ospita e che anche quest'anno propone una stimolante e direi impressionante serie di appuntamenti Qui il polo è rappresentato dal rieletto presidente di Edicispa, SPA, Eva Gullo. Vorrei porle semplicemente una domanda. Quali benefici avete ottenuto dalla partecipazione allo piano LAP? Ma sicuramente intanto buonasera a tutti e ben arrivati al polo innumerevoli nel senso che creare un appuntamento che inizia con una tradizione con una continuità ci permette di conoscerci apprezzarci costruire ma alimentare i nostri rapporti che poi si trasformano in maggiore eh, capacità di creare reti reti imprenditoriali ma soprattutto relazioni che valorizzano tutto quello che è il capitale che noi possiamo mettere a disposizione quindi siamo felici che comincia qui oggi la terza edizione anche di Lab della nostra Expo 2012 proprio con queste premesse quest'anno cosa proponete di interessante per i visitatori? Eh, intanto siamo felicissimi che gli imprenditori dell'anno scorso hanno confermato la partecipazione anche quest'anno e se ne sono aggiunti degli altri eh, altri che sono anche giovani, ecco, il tema anche dell'Expo, il tema dell lab è innovazione giovani cantiere, quindi abbiamo anche presenze, ringrazio in particolare il progetto Policoro che ha accolto l'invito ad essere qui presente, ecco il progetto della CEI e, e anche diciamo soprattutto i temi del lavoro, ecco, saranno diversi laboratori o le tavole rotonde che si operano di questo, di giovani e lavoro. Da domani inizia una carellata veramente già cominciata oggi pomeriggio su una riflessione sui risultati economici del territorio del Valdarno. Ma da domani iniziano diversi appuntamenti che cominciano proprio con la presentazione delle aziende che sono qui presenti già dalle 9. Successivamente abbiamo una serie di seminari, da, cito solo quelli, trovate tutto nella guida: quello dei giovani e il lavoro del, promosso dal nostro incubatore di impresa regionale, che è proprio qui al Polo oltre che un, un tema molto importante e anche attuale sulle energie rinnovabili, quindi abbiamo un, le fonti rinnovabili, una realtà tangibile, e poi anche un tema sull'agroalimentare, il cibo, una faccenda di relazioni, sempre nel pomeriggio. Un'area nuova diciamo, nuova nel senso sperimentata l'anno scorso che si trova già diciamo, nell'area servizi alle persone vicino al corretore di sana offrirà quasi ogni ora momenti per la salute e il benessere quindi dalla posturologia al, al Pilates, varie per C, quindi una serie di attività che possono anche in questa serie di eventi così anche incazzanti, offrirci in momenti di relax e anche di approfondimento di queste tematiche. Oltre che presso dal comando Valdarno, una serie di presentazioni di libri sempre sui temi della famiglia, e della salute. Ecco, questo sarà anche, aprire il tema anche alla convention che comincerà sabato mattina e si prolungherà anche la domenica, e qui. Oltre a fare un punto di riflessione sull'economia sul progetto Economia di Comunione oggi, avremo anche un respiro che io dico arricchito quest'anno dalla presenza di tanti rappresentanti del progetto a livello internazionale, vedete i viscolella che vengono dall'Asia, dal Brasile, eh, dalle Filippine, Africa in particolare, quindi siamo felicissimi quest'anno di avere questa presenza che ci allarga il cuore anche a una dimensione che è sempre quella del lavoro dei giovani però con un respiro internazionale. Avremo poi anche, soprattutto sabato e domenica, questo spazio riservato ai ragazzi giovani, ai bambini, anche qui al polo, con dei laboratori tipo la lavorare patente o, o altro su questo poi ci potremo ritrovare per l'inaugurazione della nuova area infanzia presso l'Arcobaleno Valdarno che eh, sarà un momento di inaugurazione di festa e anche di saluto e di appuntamento per il 2013. Ecco questo per dirvi in poche parole, quindi l'augurio a tutti di sperimentare in questi quattro giorni questo incalzante desiderio di conoscersi e di costruire rete anche in questi quattro giorni. un elemento speciale che è stato anche l'anno scorso ma quest'anno ancora arricchito e quello che tu dicevi Michele è vero, cioè questo Loppiano Lab è caratterizzato dai protagonisti che sono i giovani, noi quest'anno abbiamo due scuole che sono qui a fare uno stage aziendale, la scuola di Caltagironi, l'istituto commerciale, Arcoleo, oh, vedete, li vedete tutti qui un po' come dire, perché stanno lavorando con noi per realizzarlo, questo Loppiano Lab e anche l'istituto di Barletta di, della Puglia, l'istituto commerciale, Programmatori delle suore saliziane dei Sacri Cuori, sono 35 i giovani che quest'anno con noi costruiscono, li vedrete ed è un'occasione anche questo di crescere insieme.